Qualche settimana fa ho avuto un'infiammazione al tendine Achille, guarda, te la consiglio, è divertentissima. Scherzi a parte, è una rottura di palle incredibile. Visto che non volevo rinunciare alla mia corsa mattutina ho deciso di lavorarci con il fisioterapista della mia palestra. Dopo circa quattro sedute il dolore al tendine è passato, però il fisioterapista nell'ultima seduta ha voluto fare un test per evitare che il problema si ripresentasse in futuro. Mi ha fatto stendere sul lettino a pancia in giù e poi mi ha chiesto di sollevare prima un piede e poi l'altro, mentre lui faceva resistenza per riportarlo in basso. Col piede sinistro nessun problema, ho resistito tranquillamente alla forza del fisioterapista. Col piede destro invece quello su cui mi ero infortunato, su cui eh, si era infiammato il tendine d'Achille nel momento in cui il fisioterapista ha iniziato a spingere è andato giù come una peracotta. Insomma, il dolore al tendine se n'era andato però evidentemente c'era qualcosa che ancora non andava. Al che il fisioterapista mi ha detto di rimanere disteso a pancia in giù sul lettino e intanto ha spostato le mani sulla mia colonna vertebrale, all'altezza della quinta vertebra. Eh, sorry, eh, guardi che io ho un problema al tendine di Achille, non alla schiena. Non faccio neanche in tempo a finire la frase che il dottor Zaid dà un colpo secco alla quinta vertebra. PAM! Lì per lui non è che l'avessi capita molto questa mossa, insomma che cavolo c'entra la schiena con il tendine Achille. Poi però abbiamo ripetuto il test dei piedi sollevati e questa volta il piede destro, quello col tendine infiammato è riuscito a resistere con la stessa forza del piede sinistro. Non sono un esperto di fisioterapia quindi non chiedermi cosa sia successo di preciso, però questa cosa mi ha fatto riflettere. Pensa ad un problema o una sfida che stai affrontando in questo momento, magari uno di quei problemi su cui continui a sbatterci la testa senza trovare però una soluzione. Di solito di fronte a questi problemi abbiamo due classiche reazioni, o continuiamo a andarci contro come dei muli testardi oppure ci mettiamo in una angolino a frignare. Ecco, invece queste sono quelle occasioni in cui dovremmo ricordarci del segreto della quinta vertebra. Nella nostra vita, come nel nostro corpo, è tutto connesso, e spesso la soluzione che cerchiamo così disperatamente magari è laddove non ce l'aspettiamo minimamente. Se per esempio hai un problema di concentrazione nello studio o nel lavoro, magari la soluzione non è piantare il culo davanti ad uno schermo o davanti a dei libri, magari la soluzione è tornare a fare attività fisica e far circolare un po' di ossigeno nel tuo cervello. Insomma, se nonostante tutto il tuo impegno, e ripeto, tutto il tuo impegno, non stai portando a casa dei risultati in questo momento, beh, stacca, stacca come. Completamente. Metti il tuo problema in pausa, smettila di farti seghe mentali sopra e concentrati su un'area completamente diversa della tua vita. Non so, eh, la tua forma fisica, le tue relazioni, il tuo benessere mentale. A volte infatti capita qualcosa di curioso, ovvero che scopri che la soluzione al tuo vecchio problema era da tutt'altra parte, che dovevi semplicemente cambiare strada, che dovevi sistemare la tua quinta vertebra. Perché alla fine nella nostra vita come nel nostro corpo, beh, è tutto connesso.